Ciao a tutti, oggi prepareremo i brutti ma buoni al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono granella di nocciole, zucchero semolato, albumi e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi. A velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Posizioniamo la farfalla. Versiamo gli albumi. e facciamo montare gli albumi azionando il bimbi per 4 minuti 37 gradi velocità 3 e mezzo gli albumi sono montati adesso aggiungiamo il cacao amaro e la granella di nocciole e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità tre e mezzo A questo punto riuniamo un po' sul fondo con la spatola. Lasciamo sempre la farfalla. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Facciamo cuocere per 7 minuti. 80 gradi velocità 1 il composto è pronto, trasferiamolo in una ciotola e lasciamolo raffreddare. Il composto si è raffreddato, adesso, con l'aiuto di due cucchiai andremo a posizionarlo su una teglia rivestita da carta da forno. distanziamoli bene e proseguiamo così per il resto del composto adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 150 gradi per 20 minuti biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia brutti ma buoni al cacao grazie